Ciao ragazzi ben ritrovati in questo nuovo video io sono Fabrizio e quest'oggi insieme a me c'è Andrea Balocchi Ciao a tutti Ciao Andrea, allora quest'oggi eh, vogliamo insieme ad Andrea eh, presentarvi l'estrazione di che cosa? Beh delle auto per il nuovo campionato DTM Rebali in Catania che inizierà il 14 dicembre vi ricordo e eh, allo stesso tempo vogliamo anche presentarvi ufficialmente eh, le squadre che abbiamo in questo istante finito di eh, comporre così in anteprima saprete voi piloti con chi siete e voi che ci seguite quali saranno le squadre quindi come procederemo? semplicemente ci sono due urne, diciamo caserecce dove all'interno di una ci sono le squadre già composte e nell'altra ci sono le auto che abbiamo selezionato o, o meglio sono tre le auto la BMW, la Mercedes e l'Audi con le livree che abbiamo selezionato vi ricordo che sono 12 squadre e, e niente passerei subito all'estrazione allora ragazzi ho omesso di dirvi che le auto che saranno selezionate ovviamente le livree stesso numero verranno assegnate ai due piloti che formano la squadra Ecco, questa eh, giustamente Andrea me lo segnalava quindi adesso procediamo a le estrazioni Quindi a destra abbiamo le auto A sinistra abbiamo i piloti Iniziamo con le auto Prima auto. BMW numero? 16, 16. E adesso andiamo a vedere la squadra Soncini Garufi Soncini Garufi confermi? Soncini i Carufi. e, e fare eccole qua andiamo per la seconda Andrea vai Audi Audi 51, facciamo confermare ad Andrea Audi 51 confermo Audi 51 ne prende uno. Andreozzi, Melluso. Andreozzi, Melluso. Confermi Andrea? Andreozzi, Melluso. Confermo Audi 51. Ok. Andiamo avanti. Terza estrazione. BMW. BMW numero 7. Numero sì. 7, esatto, sì. Anzi, la mettiamo qua. Ari. L'audato Alberio. L'audato Alberio. Intanto così, intanto state scoprendo gli accoppiamenti delle squadre. L'audato Alberio. Perfetto, Andrea conferma. BMW ne era numero 7. Quindi abbiamo già due BMW e un Audi. Mercedes numero 3, confermi? Confermo Mercedes numero 3. Mercedes numero 3. Poli Milandinovic, Poli Milandinovic, confermi? Confermo Poli e Milandinovic. Con la Mercedes. Numero 3. Ecco qua, abbiamo già 4 auto quindi due BMW, un audi e una mercedes un'altra mercedes la numero 6 numero 6 confermi confermo, confermo la numero numero Vediamo Vediamo sarà sarà squadra squadra e l'accoppiamento. l'accoppiamento, Miscurini-Cionti, Miscurini-Cionti, Misculini cionti con la Mercedes, Miscurini-Cionti. Confermo, Miscurini-Cionti. Conferma Miscurini-Cionti. Forza, sesta, siamo a metà strada, signori. Audi numero 5, Audi numero 5, confermi. Confermo. Conferma. Audi numero 5 Squadra vai. Napolitano le grottaglie Napolitano le grottaglie Confermo Napolitano le grottaglie con l'audi numero 5 Ok vai Mercedes numero 8. Mercedes numero 8. Mercedes... Confermo Mercedes numero 8. Mercedes numero 8 confermata. Vediamo. Cortese de Stradis. Cortese de Stradis. Confermi. Confermo Cortese de Stradis. Mercedes numero 8. Esatto. Okay. Non ci sono più Mercedes signori, non ci sono più Mercedes. Sono già state assegnate. Attribuite, mancano quindi BMW e Audi. E abbiamo una, no, no, c'è un'altra Mercedes. Scusa, scusa. Infatti, eccola qua, un'altra Mercedes. Eccola qua, ultima Mercedes. 4x3, 12. Giusto, la numero, no, la numero 2, ok, la numero 2, esatto, adesso un'altra squadra. Eh, j'en ai deux dans la main. Alors non, ma io... le nostre, le d'Oriac. Squadra francese straniera. Mi scompe. Outsider. Confermo, Confermo. È numero 2. Esatto. Ah, nona estrazione, così. Audi numero 99, Audi numero 99, Audi numero 99 Confermo Audi numero 99 yes. allora. Vediamo la squadra Ninci Perrone, Ninci Perrone, Ninci Perrone Ninci Perrone e per confermo confermo Audi numero 99. Esatto. BMW numero 100. BMW numero 100. BMW. Confermo BMW 100. Ok. andiamo la decima squadra. E abbiamo... Ponte Corvi man mano, Ponte Corvi man mano. Confermo Ponte Corvi man mano. BV numero 5. Audi numero 48. Audi numero 48. Vai, confermaci, Audi 48. Pane bianco di fiore. Pane bianco di fiore, Audi numero 48. Perfetto, beh, qua potrei tranquillamente scoperchiare e, va e, e andare direttamente a Audi numero 18. Audi numero 18. e Giulia prende l'ultima con Cavagnino Mennella. Cavagnino oh, Mennella perfetto, come Perfetto, e vi faccio vedere tutto segnato Ok. Bene, ragazzi. Allora, abbiamo concluso. Fiamo alle esequip. Faccio vedere un po' le squadre. Quindi, abbiamo Soncini Garufi con una bella BMW. Abbiamo Androzzi Mellusi con una, un Audi abbiamo laudato Alberio con una BMW Poli Milandinovic con una bella Mercedes Misculini Cionti con una Mercedes Napolitano Le Grottaglie con una Audi Cortese Destratis con una Mercedes Bayonso Doriac con una Mercedes Ninci Perrone con una bella Audi Ponte Corvi Mammano con una bella BMW Pane Bianco Di Fiori con una bella Audi e Cavagnino Mennella con una bella BMW quindi ragazzi se il video vi è piaciuto, l'estrazione vi è piaciuta, l'idea vi è piaciuta, io insieme ad Andrea vi salutiamo, eh, mi raccomando lasciate un pollice in su, non esitate a commentare, a iscrivervi al canale tanto è gratuito, da Fabris ed Andrea, ciao a tutti, ciao!